Box, p.et islandese 3, 100 i e 1 grosso.2 o con accento circonflesso a con x 7 a con dieresi. p.et islandese 3 copyright news 1. t.et islandese, a 4 xd p....it islandese a 4xd uguale di 4 aperta parentesi chiusa parentesi uguale barra.4 x u con dieresi con con accento acuto x chiocciola punto punto punto u con dieresi, dollaro i, chiocciola a et Islandese u con dieresi chiocciola dollaro a con anello chiocciola t chiocciola u con dieresi d e Islandese a con con accento acuto. A idea o e barra rovesciata o barrata o e barra verticale micro t.